Buongiorno, anzi, buonasera a tutti carissimi amici della pagina e del canale delle Termopili, nonché della mia pagina. Oggi eh, siamo veramente felici di ospitare eh, nella nostra trasmissione il dottor Franco D'Urso. Buonasera. Buonasera. E, buonasera. E, e ovviamente abbiamo il nostro responsabile per la pagina culturale delle Termopili, il professore Carcò. Buonasera, buonasera a tutti buonasera. Allora, dovevamo avere pure un altro ospite purtroppo ha dei problemi tecnici eventualmente cercheremo di farlo intervenire via telefono nel corso della trasmissione o dove si risolvessero questi problemi in trasmissione direttamente Allora, eh, il professore D'Urso è abbastanza conosciuto in Italia però è giusto e doveroso fare una presentazione è un medico pediatra di lunga esperienza e mi dispiace per lui lo si vede dai capelli bianchi ha <ride> tanti anni. È molto voluto bene dai pazienti ed è diciamo salito un po' alla ribalta nazionale nel periodo eh, di, questi, di questi due anni di questa pandemia, perché eh, lui, insieme a tanti altri colleghi in Italia, coraggiosamente. Avuto l'ardire di disubitare al famosissimo protocollo di tachipirina e vigile attesa e occuparsi dei pazienti a casa, non lasciandoli, non abbandonandole se stessi, aspettando il momento solo del ricovero in ospedale. E di volta in volta, di caso in caso, da paziente a paziente, di cercare le cure migliori che potessero uh, far riprendere presto. Uh, appunto queste persone che nella maggior parte dei casi presumo da quello che conosciamo noi profani guarivano spontaneamente in alcuni casi avevano bisogno di alcune cure eh, però giustamente se non venivano curati qualunque malattia che non viene presa sin dall'inizio con eh, il giusto appiglio poi si è trascurata del genere comunque eh, ci spiegherà meglio, sicuramente meglio di, di come ho espresso io, eh, il dottore Franco D'Urso, che cosa sono le cure domiciliari e, e la sua esperienza di questi due anni. Prego, dottore. Sì, grazie, grazie a tutti voi. Adesso cercherò di essere sintetico, insomma, vediamo un po' se ci riesco. Penso, spero di sì. Allora, io ho iniziato il 13 di marzo del 2000. E 20, 2020 ok? 2020 ho iniziato perché? perché c'erano pazienti, piccoli pazienti dove non hanno il, il pediatra non andava, sappiate che io ho lasciato l'ASL e quindi diciamo così un libero in un certo senso il pediatra naturalmente inquadrato in questo sistema non andava o perché gliel'hanno ordinato o anche perché aveva paura del virus io nessuna paura andavo tranquillamente a visitare i piccolini i piccoli pazienti non avevano nulla e eh, vi posso assicurare a tutt'oggi dopo due anni vi dico che sono direi quasi immuni a questo virus o comunque le varianti di questo virus perché adesso vi spiego inizialmente c'era il cosiddetto virus covid 19 Adesso c'è il cosiddetto omicron che è diverso, molto diverso, ma anche nella virulenza è molto diverso, è più attenuato, estremamente attenuato. Adesso poi dopo vi spiego. Iniziò così la mia avventura. Da pediatra sono passato vedendo il papà, la mamma, il nonno che erano in casa, eccetera, che stavano veramente male, con una febbre molto alta problemi di mal di testa e altre cose, eccetera, a quel punto io mi sono, come dire, cimentato sulla discussione, perché naturalmente la medicina tu la puoi fare sia al piccolo che al grande, naturalmente con le varie differenze, e così ho cominciato la mia avventura per il cosiddetto Covid, il cosiddetto Covid-19. Io dal primo momento ho detto guardate che questo è un virus a RNA, come dicevano gli altri, e quindi come tutti gli RNA non sono assolutamente passibili di eh, eh, situazione eh, di, di, diciamo così, non puoi fare un vaccino per questo RNA. Come sempre, perché nell'influenza voi sapete che devono ri richiamare sempre e poi sempre il ceppo dell'anno precedente. Ma almeno lì viene il virus o comunque tale. Qui adesso non c'era il virus, c'è una catena nucleotidica che il, loro chiamano RNA messaggero in questa specie di siero che hanno messo dentro e questo non protegge da nulla tant'è vero che si infettano tutti anche quelli con la seconda dose addirittura con la terza dose io ho chiamate di gente che ha la terza dose sta male e quindi cosa, da, da che cosa vi sta proteggendo? Da nulla quindi in ogni caso l'avevo detto inizialmente lo dico anche adesso questo non è un vaccino ma è un siero genico. Cosa significa? Significa che non c'è il vero virus completo con il capside completo di tutto, ma c'è soltanto una catena nucleotidica che corrisponde a un RNA. Voi sapete, voi sapete, spero che lo sappiano. C'è il DNA che è a doppia elica, e questo è singola, eh, si, singolo, come, come se fosse un rosario. Ecco, pensate i piccoli pallini del rosario. Un nucleotide e questo una catena. Ne hanno 30.000-32.000 eh, nucleotidi, una, un qualcosa del genere. Bene, questo naturalmente è contenuto nel, nel siero, ma non è soltanto questo, perché si è scoperto che ci sono tante altre sostanze. Adesso non voglio andare oltre, perché qui si rischia come, come molti che hanno rischiato. <ride> eh, perché ci sono delle sostanze come il grafene, l'hanno scoperto, insomma. L'Università Spagnola, sì, spagnola esatto. ha fatto una pubblicazione. Sì, ma non solo loro, ma anche altri, gli altri in Italia non vogliono parlare, non tutti. Quindi questo eh, naturalmente non è soltanto questo, ma ci sono tante altre cose dentro. E siccome eh, loro l'hanno proibito di poter analizzare questo perché è come se fosse un qualcosa di militare, No, c'è il segreto non... commerciale, dicono che c'è il segreto Beh, commerciale. Non è vero, non è proprio questo il discorso del commerciale, perché naturalmente eh, la cosa è molto diversa. Eh, diciamo che loro non vogliono cose, che quello che c'è dentro non vogliono analizzarlo, non vogliono che gli altri lo analizzino, perché naturalmente ci sono delle cose che loro non hanno scritto nel bugiardino, come l'ossido di Digrafene non c'è scritto, come non ci sono scritte tante altre cose. L'università spagnola, eccetera, quelli, gli spagnoli sono andati avanti, eccetera. Qui qualcuno che è andato avanti adesso non c'è più, guarda caso, poverino, gli ha preso un infarto, un altro ha avuto altri problemi, eccetera. Insomma, diciamo che eh, la cosa è molto grave perché, perché a livello governativo un governo serio avrebbe detto, fermi tutti, mi dispiace, ma lo dobbiamo analizzare. Invece, loro hanno fatto il contrario proteggono loro i medici che lo inoculano e anche coloro i quali ti danno questo sierogenico perché è un sierogenico agisce sui cromosomi su un particolare cromosoma adesso non sto lì a sottilizzare. Lei probabilmente cosa. si riferisce al dottor uh, Trinca eh, che è un biologo. Trinca ma che... soprattutto c'è sì sì, a... sì sì sì sono Diceva? casi conosciuti. L'altro sì. mi pare si chiama eh, eh, il cognome Domenico Biscardi, Domenico Biscardi, Biscardi, Biscardi. Biscardi. Biscardi, Biscardi, Biscardi, Biscardi è stato un altro. Poi ci sono qualcun altro che non vuole parlare. Per esempio, la dottoressa Volcan, eh, poi per esempio c'è anche Montanari. Ci sono oh, are... sì, eh, sì, eh, sì. Abbiamo Letizia in linea. Ciao, eh? sì, sì. Letizia. Vedi le se tizie puoi ruotare linea. il cellulare orizzontalmente. Se riesci, abilita e abilitare oh. pure la rotazione automatica. Okay. nel frattempo che tu ci lavori il dottore continua a raccontarti sì, sì, sì. Da un... quindi vi stavo, no. dicendo, vi stavo dicendo che ci sono delle cose che loro non vogliono far sapere a nessuno vi dico che è sperimentale perché c'è scritto anche nelle determini non è che l'ho inventato io e com comunque la sperimentazione dovete sapere che Si fa ha anche. A... Scusi l'interruzione, l'ha dimostrato pubblicamente il professor Fraiese che è sperimentale, nessuno sa. Certo, cioè, ma c'è scritto anche, scusi, c'è scritto anche nelle determine, voi non l'avete letto, ma ci sono dei, dei, dei mallocchi così. Eh, loro cercano di nascondere, ma non possono nascondere a vita tutto. Questa è la prima cosa. Poi, naturalmente, eh, quello che hanno scoperto non lo dicono tutti, ma <ride> vuol dire cosa ci fanno certe, certe sostanze dentro. Poi naturalmente non lo dicono, li proteggono oltre, oltretutto. Quindi una persona che ti dà un, un vaccino, che ti dà una, una, uh, un siero cosiddetto genico e tu non lo puoi analizzare, non puoi fare nulla, significa che devi proteggere che cosa? Devi nascondere qualcosa. Certo. Poi dovete sapere un'altra cosa. La sperimentazione viene fatta in, a doppio cieco, si chiama. Così il, doppio cieco, sì, il doppio cieco. Spieghiamola per i telespettatori che in molti non sanno sì, il vi cieco. Dico che il doppio cieco significa questo: cioè io vado a inoculare una sostanza che non conosco, e nemmeno il paziente sa cosa gli sto somministrando. Questo è il doppio cieco, d'accordo? Naturalmente loro lo sanno perché ci sono i lotti, ci sono i numeri, eccetera. Tant'è vero che quando si fa un'inoculazione, eh, naturalmente c'è un numero e un lotto ben preciso. E tutte le boccettine devono tornare al mittente okay? perché loro la sperimentazione è questa dopodiché fanno naturalmente il discorso chi è morto, chi non è morto, chi, i problemi che hanno avuto e quindi si accorgono che effettivamente la sperimentazione per certe sostanze è devastante oppure no d'accordo? però da noi ne vige abbiamo... il sistema di farmacovigilanza passiva quindi non si sa esattamente non sì, si sa perché non lo, fare, non lo vogliono fare sapere, da settembre del 2021, settembre 2021, che l'AIFA non dà nessuna notizia di questo, di questa vigilanza, assolutamente, questo è grave, però in Europa l'hanno dato e loro stanno zitti tutti, perché ci sono stati casi veramente gravi, ma non c'è mai nessuna correlazione, guardate, questa è una cosa che io non tollero. perché Dottore, se non sentivo contenze, io... Da un suo collega a proposito di questo, che la correlazione in realtà il, cioè il concetto va rovesciato perché, nella medicina, si è sempre detto che se una persona, ehm, se a una persona viene somministrato un farmaco e questa persona sta male, la causa è del farmaco, salvo dimostrazione che non lo sia. Quindi, bisogna dimostrare la non correlazione, non la correlazione come chiedono adesso. È vero questo fatto? Sì. Sì, noi dobbiamo considerare una cosa no, loro, per loro non esiste mai correlazione, non ce n'è uno che ha detto, la... tranne che quello è morto in quel momento l'hanno somministrato e dopo mezz'ora è morto allora in quel caso non possono fare nulla perché è, è morto, poverino, è lì loro praticamente eh, se una persona è sana io vi porto degli esempi di atleti eccezionali sia da pallavolo sia anche al calcio Aguero per esempio è uno, un, un giocatore spagnolo, che non è, lui non è spagnolo ma giocava in Spagna e questo non gioca più, perché? Perché ha fatto l'inoculazione e questo non ce la fa nemmeno a stare in piedi quasi, quindi ma di questi ce ne sono migliaia di queste situazioni ma quando mai si è detto che un vaccino, loro chiamano vaccino ti fa queste eh, mor queste morti o questi danni cosiddetti collaterali a gente che non ha mai avuto nulla Guardate, che io ho curato migliaia, adesso direi qualche migliaio l'ho fatto, di gente che diceva che aveva il COVID, diciamo COVID, pseudo-COVID, varianti, varianti, in genere, io li ho curati tranquillamente. Guardate, scusate, ma eh, non voglio essere immodesto, ma non è morto mai nessuno. Qualcuno era ipocondrio e scappato in ospedale perché aveva una paura fottuta, poi no, non ho saputo più niente, non mi interessa, ma io tutti quelli che ho curato io in casa. Sono tutti vivi, posso parlare, ho i telefoni di tutti. Io in trasmissione su Del Debbio gli ho detto, ho preso tutto il mazzetto che ho un mazzo di, di, di, di... vedete, Sono tutte schede, queste qua ci sono un mare di schede con nome, cognome e tutto quello che hanno avuto e sono centinaia e centinaia. Io non chiacchiero, io faccio. Io posso dimostrare che cosa ho fatto. Non è che è una questione così che me la sono inventata. È due anni che ci lavoro su. Questa è la certo. prima cosa. Sappiate che, come vi dicevo prima, che eh, questo RNA in pratica è ingegnerizzato, perché l'hanno analizzato e, e dentro eh, questo RNA praticamente, che si chiama proteina spike, non è altro che una sequenza nucleotidica. Bene, dentro hanno trovato delle sequenze nucleotidiche esattamente uguali a quello dell'HIV, che sarebbe, sapete qual è, è il virus dell'HIV e quello dell'AIDS. Quindi una sequenza nucleotide uguale, naturalmente non tutto, una parte. E probabilmente è perché loro l'hanno studiata a 40 anni che studiano questo, eh, questo uh, sistema, diciamo, questo, questi nucleotidi. E naturalmente hanno infilato dentro qualche cosa che rimarrà dentro di noi e che combinerà qualche cosa di particolare. Adesso non voglio approfondire. poco prima Montagnier di morire, adesso... poco sì, sì, prima di morire, stiamo... dichiarò, Montagnier, dopo la terza dose, provate a farvi un test HV, avrete delle sorprese, una cosa del genere. Esatto, esatto. e lui intendeva dire questo, perché ci sono delle sequenze nucleotide uguali, ma poi c'è un'altra cosa ancora, che nessuno ne parla, ma le, le, in pratica loro vogliono arrivare a questo, alla sterilità femminile. Sapete come? Bene, in questa eh, sequenza nucleotidica della proteina Spike ci sono delle sequenze uguali, identiche alla Sincitina 1 e Sincitina 2. Che cosa sono? Sono delle proteine, praticamente, queste proteine difendono l'impianto dell'uovo fecondato della donna. Quindi per il trofoblasta, in pratica, cerca di, di, diciamo, di aderire bene all'utero e formare la placenta. Bene, naturalmente capite bene che se il sistema immunitario della donna aggredisce naturalmente questa proteina spike, aggredirà sicuramente anche la sincitina 1, che ha queste caratteristiche. La sincitina 2 è un'altra proteina, sempre prodotta dalla donna, che protegge, è come se mettesse un velo e, e, e, e nasconde. Il nascituro o, o, o quel corpo estraneo che si sta formando perché voi dovete sapere, lo sapete, lo sanno un po' tutti adesso, che quando c'è un corpo estraneo l'organismo reagisce, soprattutto il sistema immunitario. Bene, questa proteina ha questa facoltà di nascondere. Il corpo che deve crescere ci siamo non so se sono stato chiaro certo perché ha un dna quindi, diverso dal nostro pur esatto. essendo un bambino esatto cosa succede che naturalmente la donna non si accorge perché non è che è un aborto attenzione è un aborto un micro aborto nel senso che viene aggredito sia l'uno che l'altro e quindi non, naturalmente non ci sarà la fertilità della donna la donna non se ne accorge perché perché naturalmente siamo a livello ancora di cellule, siamo a livello eh, estremamente basso, non hai tu un corpo che sì. lo espelli definitivamente, perché l'aborto se tu lo fai a due o tre mesi vedi qualcosa insomma, qui no, certo. qui non vedi niente, quindi è come se lei non ha mai avuto, eh, non, non, farà, non è fertile, ecco questo che diciamo. Questa e questo una... preoccupa particolarmente per la volontà di inoculare anche i bambini. Perché esatto. voglio dire, a 50 anni è difficile avere figli, ma da bambini si compromette esatto, la vita. Esatto. Sì, e io vi ricordo che i bambini sono immuni a questo virus, questo grave e pericolosissimo virus. Pensate. Io non ho avuto, ho avuto delle polmonite non io, ho avuto dei pazienti con polmonite bilaterale, interstiziale, veramente serie. Lo posso dimostrare, ripeto, perché nessuno mi può dire sei un cialtrone, perché io ho tutto scritto e ci sono tutte le schede, possono chiamare queste persone tranquillamente, senza problemi. Bene, quando andavano in ospedale, bene, qualcuno non tornava più, ma non con me, attenzione, io non li ho messi in cura, d'accordo? Cioè, stesse persone, delle stesse famiglie che magari prima andavano in ospedale, poi non volevano più andare, avevano ragione, insomma perché venivano intubati e voi dovete sapere che quando tu indubbi una persona è perché deve mandare dell'ossigeno, ma lo mandano a pressione e lì E gli brucia anche i polmoni? Il... Certo, ti brucia perché spacca anche gli alveoli naturalmente. Quindi io adesso non voglio accusare perché non mi va, non, non è questo il momento. Vabbè, di ma in ogni caso l'accusa sarebbe rivolta ai protocolli non ai colleghi perché ci sono. naturalmente protocolli i protocolli sbagliati. che sono errati sbagliati perché c'è gente lì che fa il politicante perché non sono medici non capiscono una mazza anche se dietro ci stanno delle persone ma per me non sono medici sono dei criminali perché questi non hanno mai, mai visitato pazienti quelli che stanno al ministero lì non c'è nessuno certo. che ha visitato qualcuno ma l'hanno vorrei... pure ammesso pubblicamente sì, ma io la... vorrei stare vicino a un Murioni o a qualcun altro, adesso per, per fare qualche nome, eccetera. andiamo insieme e visitiamo delle persone e vediamo che, che, che cosa ne capisci. Cioè, quello è il discorso. Tu non sei un medico, tu sei uno che fa, che non si sa che cosa fa. Fa soltanto, uh, diciamo, dei brevetti, tra parentesi, ce ne, ce ne ha tre. Anche questa è una cosa ufficiale. È curioso, è curioso la dichiarazione di Bassetti, che ha dichiarato che non ha conflitti di interesse perché i suoi rapporti con la Pfizer sono relativi a un antibiotico e non a un vaccino. Ma io voglio dire, se tu hai rapporti con un'azienda, ti paga per, per qualunque cosa, comunque c'è un conflitto di interesse, anche se stai parlando di un altro prodotto. Quindi sono dichiarazioni auto-abusanti. Eh, eh, prima mh, di passare la, la parola a Letizia, magari ci racconterà la sua Sì, situazione. scusate, sì, prima di passare sì, la parola a Letizia, che, che uh, sì, naturalmente è contenta di questo, volevo chiarire perché la gente magari aspetta che, perché adesso c'è questa cosiddetta omicron, che cos'è? È una influenza, non è covid come dicono loro, perché la positività, dovete sapere, che la positività al tampone lo dà antigene anticorpo anche un raffreddore forte comune che è un coronavirus oppure qualcos'altro ti dà la positività infatti c'è gente che non ha nulla quindi è asintomatico e gente invece che ha tosse catarro mal di testa e altre cose questa ultima attenzione ed è importante dirlo non dovete avere paura perché nei casi eccezionali qualcuno ha fatto una polmonite io ne ho due in questo momento in corso attenzione una è a Palagonia e un'altra è eh, eh, vicino a Siracusa, quindi un paese vicino a Siracusa. Io e quando sì, sì, sì. Io non, non faccio nomi, naturalmente, non ho perché la privacy cioè. sia importante, ma eh, sto curando e quindi stanno migliorando, naturalmente. Ma polmonite sicuro, perché io ho fatto... Eh, naturalmente ci sono delle, delle cose che tu devi utilizzare immediatamente. Non dico l'antibiotico, che è banale, ma c'è anche parina eventualmente, perché deve stare attento alla saturazione, se scende, se sale, che tipo di saturazione c'è in quel momento. Cioè per telefono io ti faccio la diagnosi, per ormai dopo due anni, scusatemi, eh, dopo due anni ti faccio la diagnosi direttamente che cosa c'è in quel momento. Perché l'ultimo che, che ha fatto la polmonite mi ha chiamato dopo quasi 12 giorni, 12 giorni dopo. Che cosa significa questo? Eh, tachipirina, ha eh, fatto qualche cosa così, eccetera. E Naturalmente va andare in polmonite ma diciamo che questo virus influenzale in questo momento è banale perché perché ti dà mal di testa ti dà naso pieno chiuso oppure eh, ti gocciola tosse tosse stizzoso o catarrale dipende eh, ti dà febbre più o meno alte i primi due tre giorni non di più e quindi a quel punto tu non eh, controlli la saturazione vedi un po come stanno le cose e quindi aiuti le persone già direttamente perché la cosa importante è rassicurarli perché dovete sapere non è la questione del soltanto uh, l'antibiotico che tu dai eccetera ma anche devi parlare con loro devi spiegare eh, come sta andando la cosa e loro si sentono rassicurati c'è gente che mi chiama anche se non ha più un tubo perché ha paura lo stesso dico guardi non guardi la televisione lasci perdere la televisione perché questi ti hanno fatto solo terrorismo tutto qua Certo. Adesso io lascio la parola no, a Letizia. Se volete, no, no, prima... volete sapere qualcosa in più, me lo dite. Io sì, cercherò prima di... di parlare con Letizia. Eh, vabbè, è, comunque è vecchia nella storia me, della medicina. La conoscenza che è la psiche condiziona il corpo, quindi, certo, eh, certo. quindi è ovvio certo. che terrorizzare una popolazione eh, affascina la, <ride> la loro malattia. Io, no, sì. prima dico di passare la parola a Letizia, eh, volevo. Mh, Chiamare in causa Salvo Carcò, che magari vuole farle una domanda su questo aspetto, cioè sulle cure, su questo tiro chiamiamo, eccetera, eccetera, poi magari così possiamo prendere un altro argomento. Sì, buonasera. Io devo dire che onestamente prima di porre la domanda e di, di articolare un ragionamento. Mi trovo davvero eh, in difficoltà stasera perché Perché eh, ovviamente eh, sembra un ragionamento monocorda, cioè nel senso che purtroppo non abbiamo avuto la possibilità penso che Giuseppe l'abbia fatto, abbia fatto tutti i tentativi, per avere in qualche modo una controparte eh, stasera, Nel senso che la sua posizione, dottore, è una posizione ovviamente eh, scientifica, eh, perché si citano casi e fatti eh, della letteratura scientifica. Altrettanto importante, io credo, che quelli che in questo momento accusano voi di essere ascientifici altrettanto mostrano comunque eh, conoscenza, non può essere diversamente, e quasi quasi vi accusano, voi medici, che in qualche modo avete un racconto, diciamo, diverso, un'interpretazione diversa. Eh, io onestamente non, non prendo parte, né per l'uno né per l'altro, per una questione molto semplice, perché ovviamente non sono del mestiere, quindi... Eh, ho le mie, eh, come dire, le mie perplessità, ma sono, le mie perplessità sono di natura politica e di scelte politiche, cioè, nel senso che eh, si se è arrivata a questa decisione io credo che sia eh, di base, ci sia invece una scelta politica eh, nella determinazione di eh, curare questa, questa pandemia curare insomma o di prevenire questa pandemia solo ed esclusivamente con un unico strumento e con un unico mezzo che si chiama il vaccino. Io penso che ci siano anche all'interno molti conflitti di interesse, Giuseppe ne ha citato qualcuno per quanto riguarda Bassetti, Bullioni e quant'altro. Io credo invece in una posizione scientifica, cioè la posizione scientifica è quella che una comunità di persone, scienziate in questo caso, dibattano all'interno appunto di una sede che è predisposta a dibattere di questioni scientifiche e che da quella da quel dibattito in qualche modo poi ne venga fuori una eh, come dire eh, un'accettazione eh, su dati che sono dati oggettivi non possono essere dati soggettivi per cui il dottor Franco D'Urso non è la sua opinione il dottor franco-russo sono sicuro che si basa su studi assolutamente scientifici su una letteratura scientifica su un dibattito su un confronto che evidentemente c'è stato allora la domanda è questa dottore eh, visto che eh, la vulgata eh, come dire eh, è unica eh, e io per questo mi trovo in difficoltà perché avrei voluto che in questa sede ci fosse anche presente un, un altro medico che abbia una posizione ovviamente diversa perché All... io credo che dal confronto nasca fuori comunque una posizione poi non si confrontano se non in trasmissioni non di killeraggio esatto, non si confrontano se non in discussioni dove, dove non c'è alcun tipo di dibattito o qualora ci fosse il dibattito il tentativo è quello di ridicolizzare sempre l'interlocutore però noi facciamo finta che siamo in una, in una trasmissione dove c'è questo dibattito. Io pongo, le pongo una domanda, una domanda, una domanda diretta ovviamente, no? perché ehm, lei non crede che in tutto questo ci sia eh, invece una, eh, una posizione di grande interesse delle case farmaceutiche e soprattutto eh, sì. da parte dei prof in questo momento che stanno stanno hanno anzi monopolizzato tutta tutta la trasmissione. Cioè secondo lei i dati che lei porta sono dati che non conoscono questi signori oppure fanno volutamente finta di non conoscerli e perché? Oltre al conflitto di interesse, che ci può essere, però mi chiedo perché se la medicina in qualche modo deve andare oltre rispetto al conflitto di interesse. Perché, secondo lei, quindi è una risposta? Sì. Mi immagino una risposta allora, politica. Io, più io, partirei, io partirei dal discorso: perché gli ordini dei medici devono sanzionare coloro i quali i medici vogliono fare secondo scienza e coscienza? Io sono uno di quelli. Secondo scienza e coscienza, cosa significa? Scienza per quello che tu hai studiato, adesso farà 44 anni di medicina. Sono lavoriato da 44 anni, fra poco, No, sono 43 e mezzo, diciamo via. Bene. Secondo lei, dopo 43 anni e mezzo di medicina e di studi che io ho fatto, mi posso abbassare a qualcosa di, di come loro che vanno a prelevare soldi? lo sa cosa guadagnano loro a iniettanto questo sierogenico, eccetera dai 15 ai 20 mila euro al mese io potevo far finta di niente potevo essere magari uno qualsiasi un medico qualsiasi e trovavo le scamotage per, per non eh, metta, mettermi un po questo sierogenico, e guadagnavo da 15 a 20 mila euro al mese perché deve sapere che questi signori guadagnano 80 euro l'ora per quelli specializzati come me e poi ci sono anche quelli da 60 euro l'ora per quelli che non sono specializzati secondo lei lo fanno per amore di, di, di patria perché amano il loro lavoro o perché ci interessa guadagnare molto secondo lei possono sputare sul piatto che mangiano non credo questa è una, una motivazione le dico di più lo sa che l'oms è finanziata da bill e melinda eh, eh, quelli, quelli che hanno i Foundation. Microsoft, eccetera, la Foundation, yeah. no. per l'82%, secondo lei uno che viene finanziato da 82%, soldini naturalmente, e lo tiene in piedi, una situazione di questo genere, cosa fa? Sputa nel piatto dove mangia? No, no, fa quello che deve fare secondo i dettami. E questo è sicuro, non è una questione. Lo sa che anche eh, nostra, la nostra, non l'AIFA, quello europeo, come si chiama? Questo? Lema. Di questo lema. Lema anche questo è finanziato abbondantemente, oltre l'80% da questi signori delle case farmaceutiche. Quindi secondo lei come si può andare avanti così? Perché lo Stato non esce una lira, non esce un euro. Ecco, ecco che è spiegato il discorso del, del Big Pharma. Big Pharma so, sovvenziona tutti. Big Pharma può, può causare anche malattie molto gravi a qualcuno che si oppone, come è successo. Adesso naturalmente non, non c'è eh, la magistratura che si interessa perché sembra assente, io non lo so. Cioè, la magistratura, posso dire che con l'USA no, non lo so, ma non si, non si muove o, o si muove qualcosa, eccetera. Ed è grave questo. Secondo scienza e coscienza, perché non li lasciano liberi i medici di fare? No, li devono costringere perché si devono fare il siero e se tu non fai il siero vieni eh, tolto. Perché? È per la mia salute o per il tornaconto tuo? Questa è la cosa grave, che la gente non capisce, non capisce un cavolo la gente, sono tutti pecoroni. Perché Vabbè, hanno dottore, dottore, ci sono no, molti, io, molte persone che la, la, la supportano, non sono tutti uguali le persone. Non possiamo no, no, dire che sono tutti pecoroni. Vengono sospese se non, se non eseguono gli ordini. Io non sono no, un eseguatore no, dico, di ordini. Ma molte persone... E la, sono d'accordo con lei del popolo, molti medici sono d'accordo con lei, quindi non, non sono tutti pecoroni questo volevo dirle, dico ci sono persone coraggiose che naturalmente, si stanno liberando. naturalmente non possiamo fare il 100% questo è ovvio, oh. però, però perché non li lasci liberi? Tu puoi decidere della tua salute, non tu non devi decidere nella mia, sulla mia salute tu, tu chi sei, lo Stato, ma chi sei che deve decidere sulla mia salute soprattutto Tanto... uno che ha studiato 43 anni Tanto più che ormai è, è dimostrato in maniera assolutamente inoppugnabile ma vedo, dottore, che anche... anche no dico per supportare il discorso del dottore è ormai dimostrato in maniera inoppugnabile che anche chi ha eh, fatto questo farmaco può contagiare e contagiarsi quindi non c'è nemmeno una presunta utilità sociale quindi... ma infatti ma io, io quello che dico io non sono assolutamente d'accordo con con il fatto del, del vaccino unico e tutto, cioè sono stato molto critico. Io sono un trivaccinato eh, non per scelta mia personale, ma perché per, per, per un'esigenza, eh, diciamo, è collegata ecco, ad aspetti economici, perché in qualche modo dobbiamo vivere, eh, altrimenti non, non sarei dovuto andare a lavorare, quindi non mi avrebbero fatto entrare a scuola. E detto questo, io sono molto, estremamente critico ovviamente, ecco perché ne faccio una questione politica, una questione che va dibattuta in maniera seria in, in altre sedi. A me qui però interessa anche l'aspetto scientifico, e cioè io dico, al di là di questo, ma i dati che legge lei e i dati che leggono i medici come lei, giustamente, perché si interessano, perché hanno un, un, un loro riferimento, diciamo, nella letteratura ehm, nell scientifica, io mi chiedo, ma non li leggono anche gli altri? Mi dico e mi chiedo, all'ordine dei medici, ma è possibile che tutta, almeno in Italia, ma è possibile sì. questi qua... Eh, eliminano lei e non fanno parte, ehm, oppure il dottore Amici o altri che sono stati in questo momento eh, radiati. Se c'è qualcosa, no, no, scusa, scusi, no, non radiati, sospesi. sospesi è diverso oh, sospesi. perché radiato significa che non puoi sì, fare sì. il medico, esatto. come se sospesi. Tolto. No. certo. Se certo, sospeso, eh, dico. Ma voi, a livello anche personale, non, non vi siete costituiti in una sorta di associazione eh, e prendere una battaglia di tipo amministrativa e giudiziaria nei confronti di questo ordine che secondo me non è altro che l'ennesimo carrozione eh, no, e caste sovracaste che facciamo in Italia. Dico, non sì. vi siete messi assieme e fare una battaglia di civiltà prima ancora che medica. Non lo possono fare perché lei l'ha considerata questa questione che ci hanno messo famiglie contro famiglie nella stessa famiglia ci sono vaccinati e non vaccinati e si odiano l'uno con l'altro, questo è, fa, fa il favore di questo governicchio, io lo chiamo governicchio, questa gentaglia, uno è banchiere, l'altro è soltanto in, in, in, laureato, non lo so poi se è vero o no, comunque politicante perché è solo un politico e basta, non esistenza. capisce niente di un di speranza, speranza no, di politica lo può dire, Franco Durso ha detto che sei un caprone di medicina, un caprone di medicina non capisce niente prima di, di, prima di questo signore c'era la Lorenzini che aveva il liceo, liceo, liceo classico, pensi il liceo classico diventa ministro della sanità questa se tu gli chiedi la differenza perché lei pensa che il virus salta come, come una pulce l'ha detto pubblicamente Saltella sì, è una frase. Sì, famosa. cioè, queste sono cose gravissime. Gente che si doveva dimettere immediatamente perché questa non capisce niente. Allora, il è vedere che, un che video politica, per chiudere un po' tutta questa polemica doverosa su, sull'informazione medica in Italia. Poi, magari eh, dopo che ve lo faccio vedere, do... Faccio un piccolo commento per uno spunto di discussione. Non abbiamo dato la parola a Letizia, scusi. Sì, ora, ne, ora parleremo solo di Letizia, infatti, eh, per non mischiare gli argomenti. Questo serve per chiudere. Quindi, Volevo eh, sapere solo una cosa di Letizia. È, sì. è danneggiata da vaccino? No, ha ah, parenti, parenti. Parleremo di, di, della sua esperienza familiare. Va okay, bene, ecco, faccio vedere quindi... questo video brevissimo. Io che un po' ti conosco, so che tu in questo momento sei dentro quella situazione lì e però... Non è neanche ancora finita la pandemia. Quindi, per favore, la mascherina. Mm? Sì, assolutamente. Ok. E allora, eh, questo, quello che sta succedendo su quel confine. Non devi indossare quelle mascherine. Voglio dire, per favore, toglietele. Onestamente, non sta facendo niente e dobbiamo smettere con questo teatro COVID. Se vuoi indossarle, va bene, ma questo è ridicolo. All right, well, e allora, per, i, per chi ci ascolta, lo spiego velocemente, poi magari passo la parola un po' a tutti, anche alle e Siccome ora siamo in piena crisi ucraina, sulla guerra in Ucraina, lì gli ucraini, a parte che sono vaccinati, mi pare al 25-30%, quindi percentuale esatto. molto, molto esatto. bassa, nessuno ha la mascherina, hanno preoccupazioni ben peggiori del, del COVID, ma molto peggiori, quindi giustamente... Lì nessuno ha la mascherina. Ora, cosa succede? Non ci sono leggi folli come in Italia. La giornalista riprende, la, la conduttrice riprende quella povera inviata che dovrebbe portare da sola la mascherina quando tutti lì non la portano. Quindi, con un'utilità assolutamente eh, risibile. E, e quella poveraccia, perché è chiara la minaccia di perdere il lavoro, perché era velata, in ma in era evidente che fanno loro praticamente fanno così Quindi, e questa fatto, è, la, è la dimostrazione della cattiva unico. informazione no? perché è, evidente, unico. È, evidente, è evidente che il re è nudo lì dall'altra parte in America il governatore della Florida vede questi mm -hmm. con la mascherina e, e dice testualmente sono ridicoli di togliersela perché eh, lo dico io ridicoli è... eh? l'ho detto, pre... detto che sono ridicoli guardi che io la mascherina l'ho portata solo per non fare casino nei negozi non adesso, anche un anno fa. Io sono l'unico che ha detto quando c'era la pandemia, in, eh, diciamo giugno maggio, giugno, eccetera, ho detto che gli asintomatici non sono gli infetti. E allora dice: ah, allora portatemene 10 io vado a cena con questi signori, senza problemi, senza mascherina. Sì, ancora anche Montanari sosteneva questa. Non mi ha risposto eh. nessuno. E io ho detto sempre questo: guardate, che ho visitato pazienti senza mascherina li, li, li visito mi viene è ridicolo ancora perché la mascherina ho fatto un altro servizio che voi non avete ma nel mio eh, registro di facebook c'è ancora quello della mascherina che con un aggeggio che io misuro esattamente l'ossigeno che penetra cioè l'allarme che ti dice stai attento che c'è poco ossigeno che entra nei, nei polmoni questo l'ho fatto io no, voi non ce l'avete ma se lo volete ve lo mando non è un problema allora Letizia, Letizia eh, mi rendo conto che pur essendo state discussioni di un certo interesse questa discussione dobbiamo fare con te è un po' più pesante perché riguarda personalmente affetti che tu hai, amori, persone che hai voluto bene e che adesso non ci sono più, però come dico è giusto parlarne eh, perché questo può servire di aiuto affinché certe cose non si ripetano, quindi per gli altri. Non c'è nessuna volontà di eh, strumentalizzare queste persone, perché sono persone che tu in prima persona vuoi bene, non puoi essere accusata di non volere bene o di strumentalizzare. Quindi raccontaci con parole tue, la tua esperienza. Vabbè, intanto mi voglio complimentare con chi ha fatto la fiaccolata, della guerra dell'Ucrania quando, no, no, no, quando hanno dichiarato la morte a chi non si è inoculato questo gli voglio fare un applauso a certe persone durante Come... la fiaccolata che c'è stata hanno detto sì. che gli sì. hanno curato la morte e eh, sono un po' e questo è già una cosa che mi fa anche schifo scusate allora riguardo mio cognato è entrato in ospedale con i suoi piedi una settimana fa è uscito è morto. Tuo cognato ospedale. aveva avuto due Lui o tre aveva, allora è stato in sì, le dosi. È stato in ospedale dove hanno trovato 70 di saturazione. L'hanno mandato a dopo dove volevano intubarlo. Lui stava forza. bene però, non aveva Sì, sì lui stava benissimo, lui ha telefonato, ha parlato anche con noi. E lo volevano intubare mm -hmm. contro la sua volontà. Sì. nel senso che poi la notte significa in... morire indubazione significa morire guardi che io ah. ne ho da 75 di saturazione 75, 80, 75 eccetera e li cura a casa a casa e io ve lo dimostro se volete venire qualcuno io ve lo dimostro mentre parlo con loro direttamente al telefono a me pare di capire che di questa persona questa persona ha fatto un tampone era positivo, ha avuto paura è andato in ospedale, però stava bene, respirava bene, no, non no. aveva... Mi sì. Era negativo, era negativo. Lui è andato Ma per era... un po' di... Po eh, era negativo, è andato per un po' di polmonite. Sì. Però è entrato in ospedale e non è uscito in quattro giorni, è uscito morto. Ma lui ha telefonato dicendo che non voleva essere intubato? Sì. Mi voglio uscire, qua mi voglio ammazzare. Diceva questo è un copione sì. che abbiamo già sentito altre volte, sì. E eh, lo posso fare? Dire... Sì, io volevo dire, volevo dire una cosa. Eh, io, questi due pazienti che ho, quello di Palagonia, dico così in generale perché non si può dire eh, nome sì, no. noi, eccetera, quello di Palagonia perché avevo paura, dice, ma meglio che mi ricordo, dottore, non è meglio che la la, la figlia diceva "Guardi dottore, spero di no, ma se casomai lo dobbiamo ricoverare eccetera". 75 di saturazione, dico "Immediatamente dovete fare quello che vi dico io, perché 12 giorni tenuto lì con la tachipirina e avevo non so qualche stupidaggine eccetera e portate immediatamente l'ossigeno a casa, perché in ospedale non fanno nulla in più di quello che eh, consiglio io. Secondo Anzi, me è una piede, non gliene deve mettere proprio. E scusi, scusi, volevo completare dicendo soltanto che ho detto, guardi, se lei va in ospedale, mi faccia una cortesia, si porti il sacco nero da presso. lui è rimasto un po' così, dice, che signore sign ha capito. Cioè, si porti il sacco nero perché è importante. Punto. Non ci è andato, questo adesso sta meglio e io spero... Di, di poterlo tirare fuori totalmente, perché una polmonite interstiziale bilaterale non è una cosa di, di un giorno o due, ci vogliono 15-20 giorni. Ne ho avuti anche a Calatabiano, ne ho avuti tutti a Paternò, guardi che non è uno che ne ho curato con le polmoniti, le polmoniti fatte e poi eh, con le radiografie fatte dopo con i polmoni smerigliati. Dottore, ma Questo... si può considerare una reazione avversa il fatto che una persona eh, prende quella malattia perché magari ha il sistema immunitario indebolito e quindi. Perché sì, fa noi abbiamo tanti così. casi, noi abbiamo tantissimi sì. casi di terza dose che hanno avuto questa malattia e anche in forma grave. ma ce l'hanno perché? Perché, scusi, quando si indebolisce il sistema immunitario perché sta aggredendo questa proteina Spike per la terza volta? che sta cercando di eliminarla, naturalmente eh, sì. alla fine tu non hai le difese come si deve. E vi dico un'altra cosa in più, chi ha fatto un cancro dieci anni prima, guardi, sti, state attenti chi fa la terza dose, ci torna di nuovo il cancro, eh? Proprio per questo motivo, perché si indebolisce il sistema immunitario male... e, si, e torna di nuovo all'attacco. Purtroppo Letizia non ha avuto solo queste esperienze in famiglia, infatti, effettivamente allora, mio... allora, che forse c'è nostro... qualcosa di genetico. Raccontaci dell'altro tuo cognato. Sì, il primo è morto il 9, l'altro il 25, ancora manco in mese. Praticamente fu operato di prostata. E tutto a posto. Dopodiché si è sviluppato che era pieno pieno di metastasi. Ma eh, il vaccino l'aveva fatto prima o dopo aver scoperto? No, no, tuo... prima l'aveva fatto. Eh, ok. Ecco e la subito dopo la... il vaccino sono comparse queste metastasi in tutto il corpo quindi fulminante proprio. e infatti ce l'ho detto, posatelo a casa perché avrà poco tempo, infatti in 18 giorni mio cognato è morto allora io vi posso dire solo una cosa io mi sto impegnando, adesso è, è cominciata la, la discesa completa del cosiddetto covid, che loro chiamano covid, ma non è covid, ma si chiama omicron è un'altra variante, perché ci sono le varianti, in pratica, man mano che si procede, ci sono le varianti, ecco perché non possono fare vaccini. Loro lo sanno, lo sanno tutti, ma ancora c'è gente cabrone, so che non può i vaccini. Non a parte che nella pandemia non si fanno i vaccini perché ti fanno le varianti rapidi, ma a parte questo... Tu non puoi fare un vaccino a un RNA. Vi rendete conto? RNA significa non lo puoi fare. È, è un virus che è muta. Sì, è un virus è un che è muta, quindi non, non posso... Hanno fatto, scusate, perché non hanno fatto al, con l'AIDS uh, il vaccino, che è un RNA anche quello? Il problema è proprio questo, non, non ci riescono. Allora hanno escogitato chissà che cosa, ma io non mi fido più, mi dispiace, tutto qua. Certo, a questo lo dicevi... sto impegnando... Mi sto impegnando, può darsi, lo dicevo. può darsi che in sabbi. futuro dobbiamo rivederci, perché vi do qualche notizia, se non mi accoppano prima, naturalmente, perché mi sto impegnando sul, eh, su un cancro molto importante, dove i medici hanno detto, mi dispiace, la malattia ormai non c'è più nulla da fare, quindi con eh, persone che non hanno nessuna speranza di vivere. Io cercherò di farlo, io, c'è un'equipe naturalmente di altri, Amici, e ci stiamo dando da fare non solo questo ma c'è anche sulla SLA anche sulla, sulla, uh, ci sono delle malattie che stiamo cercando di fare soprattutto mi devo impegnare essendo un pediatra mi sto impegnando a trovare qualche bambino autistico danneggiato da vaccino se c'è qualcuno eventualmente che mi vuole contattare io sono ben felice di poterla aiutare tutto qua Ok, sì, non sì, mi faccio no, propaganda no, perché, no. perché oltretutto nella no, visita eccetera, non mi faccio nemmeno pagare No, non dottore, mi qua nessuno pensa a una cosa del genere anzi lei <ride> mi pare che a una manifestazione eh, per la libertà di scelta diede il suo numero di telefono a tutti quanti che non sì, è sì, una cosa che fanno tutti i medici me mi, chiamano, mi chiamano da tutte tali attenzione io vi lo posso dimostrare con le schede ah, certo, certo. <ride> no, da Treviso eh, da Treviso a scendere giù scendendo da Roma fino ad arrivare a Palermo Letizia ora sì, la, rabbia, dottore, che, dottor, la rabbia è che mio cognato è entrato con i suoi piedi, è uscito sì, con il cappotto di legno e la rabbia è proprio questa. Sì, sì, e il terzo cognato, figli. dicevi che c'è un terzo cognato in Germania, mi avevi raccontato prima della trasmissione? Sì, che deve essere appena sentito bene. male sì, lunedì adesso è operato cioè si ammalano delle... di qualunque malattia ma subito dopo il siero quindi probabilmente c'è certo. anche qualcosa di genetico forse nella sua famiglia No, no, no, no, no, è perché si indebolisce il sistema immunitario il problema è quello quindi qualsiasi malattia più banale per un altro che non si è vaccinato naturalmente può avere una risposta immunitaria rapida quelli poveretti non riescono a dare una risposta rapida tutto lì è il discorso cioè tu, non leggi il sistema Italia. La mia domanda è perché tutti questi morti improvvisi? Sì, noi a Militella sì. abbiamo avuto un'escalation di morti incredibile, ma penso che eh, questo riguardi tutta Italia, non sia legato alla provincia di Catania, credo. Noi conosciamo quella della provincia di Catania, gli altri non li dicono. O perlomeno in certe chat ci sono. Ci sono i danni da vaccino. Io ne conosco danni da vaccino. Pensi che se è una cosa banale con la prima la seconda quando c'è io ho avuto gente che è venuta da me ho dato qualche cosa e eh, guarda caso è migliorata a me interessa questo non mi interessa la guarigione pazzesca mi interessa che migliorano certo, certo. perché le gambe non ci non ci reggono più stanchezza fisica che non riescono più a lavorare il cervello che non gli funziona molto più eccetera tutte queste cose eh, io cerco di dare una mano e poterle migliorare queste cose. Non dico io guariti e quindi sono eh, l'acqua santa. Io non sono l'acqua santa, però devo dare una mano e cerco di dare una mano tutto lì. Certo, dottore. Mia quindi mamma dividiamo... ha fatto la terza dose, ha avuto una miocardite, la volevano in intubare e mia mamma se n'è andata dall'ospedale a Treviglio. Non so se, se conosce Treviglio. No, dove si trova? Dove provincia di Bergamo. Ok. Letizia, questo sì. è un post dei tuoi parenti che hai fatto tu, sì. e quindi che volevi condividere qui con noi per dare un ricordo a queste persone che sono persone che noi conosciamo, fanno parte della comunità da tempo, e quindi. Eh, allora, io scusate, in questo modo qui, salutare. Qui, eh, scusi, Giuseppe, ma qui sì. il telefonino comincia a scendere la, la batteria, nonostante io ho il filo attaccato. No, sì, dottore, ma non, Noi non, bene, non, male non so abbiamo, abbiamo concluso, mi, mi fa tanto piacere un passaggio Magari che ci, vediamo, ci rivediamo, esatto. vi faccio sapere notizie di quella, di quella signora col cancro Allora dottore, cancro. mi fa tanto piacere che lei ha dato la sua disponibilità ad eventuali futuri incontri faremo una puntata dove lei ci racconterà queste <susurre> esperienze e saremo contenti speriamo che qualche medico al 15% di poteri. Sì, la saluta, speriamo che qualche suo collega voglia confrontarsi in maniera leale. È, è finita la batteria. Va comunque... Caso. Salvo, un saluto e chiudiamo. Eh, è andato via, mi pare, il... No, eh, sì, si è scaricata sì. la batteria. Sì. Si è scaricata la batteria. Fai un no, saluto io... a perché lo faccio sempre io sì, eh, niente il problema qui è riuscire a trovare qualche persona che in qualche modo sia disposta a Sì, un ci confronto. vuole un confronto però se sì, non si vogliono confrontare che cosa possiamo così fare non, certo poi mi dispiace per il lutto che ha avuto Letizia perché comunque in ogni caso eh, al di là del covid eh, che certamente sarebbe stato più importante sapere se effettivamente ci... Eh, c'è stata una correlazione di fatto con, con la morte, sarebbe stato veramente importante se questo... questo io non lo so Salvo, però io so che in 15 giorni c'è la bomba sì, no lo bomba. so, rimane comunque, rimane comunque il dolore di, della perdita comunque di, due, di due familiari no? e, però dico da un punto di vista scientifico sarebbe stato opportuno, voi non avete mai mh, come dire è considerato l'ipotesi di... È una cosa brutta che si dice, però uh, siccome siamo in una trasmissione in qualche modo dal, dal senso, dal, dal piglio anche scientifico, eh, non avete mai pensato quando è successo la, la, la cosa di fare un'autopsia un ai corpi per accertare se... Ah, l'avete pensato queste cose? Ci stanno pensando... Ah, ci diciamo, un pensando, quindi sì. ancora... Perché già, eh, il secondo, la cosa è stata tragica, perché non aveva niente. Salvo, non aveva niente. Dovete stare attenti, questo ve lo, ve lo do come consiglio personale, da un punto di vista legale, di affidare certo, a, di... a un perito, diciamo, di parte bravo, perché se non è bravo il perito di parte, imbrogliano tutto. Questo. No, ma infatti ci siamo già lavorare no, questa la cosa, la cosa importante per di capire insomma è questo una volta per tutta per... poi Giuseppe certo io credo che questo che eh, a molti, molti di noi ci accusano di essere dei virologi indugi no Beh, certo io in questa, in questa parte mi trovo un po, un po in difficoltà te l'ho detto perché, perché non, non non riuscendo a capire nulla eh, la mia opinione è soltanto di tipo politica, cioè nel senso... A però noi abbiamo di, avuto oggi... Il conforto scientifico e medico, io sono... Ma molto oggi metodico. abbiamo avuto il conforto di un medico che ha... Sì, no, no, no, ma sì, no certo, Tu dici giustamente, che giustamente, non potrebbe dire non, non è laureato, eh, no? Perché... Eh, tu tu giustamente, giustamente mi dirai ma sarebbe stato più bello un confronto. Però, per esempio, io posso estendere questo invito ai medici che ci sono a Militello, a Scordia, a Palagonia, chiunque ascolta la nostra trasmissione. Se un... noi accettiamo l'opinione di tutti, anche quelle contrarie, completamente opposte alle nostre. No, certo. Ma ci contatti spinto, e sarà cioè... invitato e avrà tutto lo spazio certo. di, di poter esprimere la sua opinione. E si fa un confronto serio, se ha veramente a cuore la verità, questo è quello che Ma qualche dire. verità c'è comunque. Io non sto legando il vaccino, però il dubbio c'è. Vabbè, comunque tanto di queste cose ne parleremo ancora prossimamente. Io ringrazio tantissimo Letizia perché mi rendo conto che è uno sforzo parlare di una cosa personale pubblicamente, quindi ti ringraziamo tantissimo. Salvo, grazie come al solito di essere grazie sempre voi, presente e presto ci rivedremo per parlare di, di questi argomenti o di altri che insomma, interessano sia la nostra comunità che la nostra nazione. Buonasera a tutti, buona serata a tutti. Buona serata, buona serata. Ciao.